vivo in, una, in un ambiente un po' isolato e quindi è un buon modo per rimanere a contatto con una comunità scientifica. Eh. Vabbè però riconosciti anche dai le tue, le, le tue doti poi anche perché se non, se non ti scelgono sai, um, un'altra parlavo con Tania e le dicevo, sì, sai, dei, ci sono dei colleghi che dicono, ah che bravo, sei andato in America e studiato di professore singola però, cioè... No, eh, in Australia, poi, però, ehm, vedete, cioè io non ho fatto, dico sempre, 18 anni, non ho fatto niente che non potesse fare chiunque altro. Ho comprato letteralmente un biglietto aereo, ho pagato letteralmente un corso, sì, a migliaia di chilometri da qua, ma lo può fare chiunque. E lei disse: Sì, però tu l'hai fatto. Ed effettivamente è stata una ristrutturazione, perché eh, anche quello che dici tu, no, sì, Maria, non, non, non è necessario che ti inviti la Stanford University, poi per carità quello è un riconoscimento, eccetera, però ci sono cose che anche se tutti potrebbero farle, non tutti le fanno. Quindi dai, dai, dai, brava. Senti, io non so se ti ho avvertito, ma io l'intervista all'inizio così, ehm, proprio come una, una chiacchierata, quindi se sei d'accordo siamo già dentro. Okay. Va benissimo, è, è quello quel che, che sentiranno e vedranno le persone che noi iniziamo a parlare di, di niente e, e ora vedranno che noi stiamo parlando, stiamo metacomunicando su come iniziamo l'intervista. Che e questo lo dico perché l'ho detto prima, e quindi, però, lo diamo alle persone che invece adesso ci, ci che, che poi ci vedranno. Eh, per me, è sono motivo di imbarazzo, perché noi questo libro l'abbiamo scritto è? tre anni fa abbiamo pubblicato, vero? Ehm, il 2010, il 2017 2017 che è uscito a dicembre in vita poi i primissimi giorni del 2018 esatto, quindi tre anni fa e, e io prima dicevo non mi è mai venuto di farti l'intervista su questo Che. Che è un libro fondamentale, io lo, dico, io lo dico sempre, però quello lo dico pubblicamente. Questo è un libro di Franca Scarlaccini, perché la mia parte, qui e se io dico sempre è più la parte noiosissima, quella teorica, che peraltro abbiamo fatto insieme per carità, però il modello che c'è dentro è roba tua, è una cosa fantastica. E, se posso anche dare l'aneddoto, io mi ricordo che ancora che passeggiavamo per Verona, se non mi sbaglio, era per. Il, il congresso di ipnosi e tu mi dici sai io ho delle idee ho degli appunti su un mio modello e tu hai eh, ci un'occhiata e poi leggendo mi diciamo, questo è fantastico è fenomenale devi scriverci un, un libro e poi è venuto fuori aiutami a diventare grande e la prima domanda che ti faccio è questa perché una cosa che a me piace del tuo modello che per dare un po' di contesto sempre a chi vede è un modello di intervento di terapia breve eh, tanto strategica quanto solution focus per bambini e adolescenti, per genitori eh, di bambini e adolescenti che però tu sia anche con gli insegnanti e ovviamente anche nella tua pratica diretta quando capita con i bambini e adolescenti, la cosa che mi colpisce è la semplicità. È un modello che noi insegniamo anche nella nostra scuola, proprio eh, per la loro semplicità. Qualche settimana fa una, una studentessa mi diceva, ho applicato, visto il mio, ho applicato il modello Scarlaccini, è fenomenale, perché è semplice. Co come ti è venuto? Poi magari lo descriviamo anche un attimo, come, come, come, ti, come ti è venuto? adesso ti rispondo però permettimi comunque di dire che la parte che hai curato tu, che hai fatto tu la parte teorica anche se ogni tanto la lettura può sembrare a qualcuno un po' pesante, è fondamentale perché tu hai potuto mi hai permesso di inquadrare proprio teoricamente l'intervento e qui rispondo alla domanda perché? Perché io in realtà questo tipo di intervento di cui non è che io abbia inventato chissà che, perché io sono psicoterapeuta specializzata ad Arezzo, quindi con il professor Nardone, e quindi il mio modo di intervenire eh, con le famiglie e poi gli insegnanti nella scuola eh, è stato sempre rivolto, eh, mi direi, a All'intervento sulle tentate soluzioni disfunzionali, all'intervento breve, e ancora prima diciamo all'intervento sistemico, perché quando io ho iniziato la scuola di Arezzo già lavoravo con famiglie, con insegnanti e il mio approccio, che era quello alla base quello sistemico, perché io ho avuto la fortuna di studiare in Francia e una delle mie insegnanti all'università è stata Evelyne Re, che è una delle autrici dell'esogene degli oggetti fluttuanti credo che sia eh, in Italia quindi, e, e ci insegnava l'approccio strategico e tutte le correnti dell'approccio di palo alto mm. quindi perché è così semplice l'intervento perché in realtà eh, senza avere troppo mente sai che quando uno studia tanto la teoria poi però si dimentica della teoria, la fa sua diventa pratica in realtà io mi ritrovavo a lavorare con le famiglie, con gli insegnanti, con gli educatori ripetendo poi un po' sempre le stesse cose che erano le indicazioni che davo indicazioni volte ad interrompere le tentate soluzioni nella maniera più semplice possibile perché diciamo gli anni in cui ho lavorato maggiormente con le famiglie sono stati gli anni in cui ho lavorato eh, per una scuola, adesso è tanto di moda però eh, una decina di anni fa lo era, un po' di meno e io ho proprio eh, chiesto alla scuola qui in, in Valle d'Aosta dove ho iniziato a lavorare di poter lavorare in maniera un po' diversa dal semplice sportello d'ascolto, ho portato un po' quello che poteva essere un intervento breve, adesso diciamo che la single session therapy sarebbe proprio l'ideale, secondo me, da l'abito scolastico, però quindi ho lavorato con centinaia di situazioni, quindi di famiglie di genitori, e mi ritrovavo a lavorare sulle tentate soluzioni con genitori in difficoltà, ma di tutte le fasce, come dire, anche sociali, cercando di essere più chiara possibile. E quindi è venuto fuori questo. Il libro, l'idea del libro è quindi è proprio la differenza tra prima faccio una teoria e poi faccio una pratica, invece qui è il contrario, mi trovavo a lavorare in questo modo, ho lavorato per anni, ho visto che era molto efficace, i genitori mi dicevano ma dove c'è scritto questa cosa? Io non potevo perché come dire, è una somma, una raccolta no? di, di, di diversi pezzi presi in diverse, dire, da diversi approcci che ho fatto miei eh, e quindi secondo me è questa è la forza ah, ho scritto eh, con il tuo aiuto e anche quello di, della, di Tania da Ross quindi questa, questa cosa quello che ti avevo fatto leggere quella volta che eravamo a Orvieto e non a, a ah, Perona eravamo Zero, a Dolvieto esatto eravamo a Orvieto, eh, erano insomma, una decina di pagine che era il protocollo però io non sapevo cosa farci perché era la mia pratica. Quello che eh, mi hai dato, che mi avete dato, è proprio stato l'inquadramento, il poter dire ma guarda in questo ci sono e questo, questo, questo e questo che io non è che non lo sapessi, però quando sei concentrato alla, sulla pratica poi diventa, eh, non per tutti è così evidente, per me non lo era, risalire poi a quali eh, filoni teorici, quale eh, questa cosa, insomma, Piene da questo filone, quest'altro da questa... ed è quello l'opera di sistematizzazione insomma, che, è stato, che è stata molto importante nel, nella, nel tuo intervento su questo libro. Non so se ho risposto, però secondo me questo è semplice perché così. Era la pratica, la pratica deve essere semplice, bisogna essere comprensibili, bisogna trovare le parole per farsi comprendere, per far seguire le indicazioni in maniera dire, molto ericksoniana, eh, e quindi ho fatto in modo che potesse essere così e mi pare che la gente lo apprezzi per questa semplicità diciamo. sì assolutamente peraltro mh, devo dire che una cosa che è scritta anche nel, nel libro, eh, sia negli esempi, sia nella parte eh, descrittiva. Beh, perché il libro, eh, per chi ancora non ha letto, si compone in tre parti, diciamo tre grandi parti, prima l'introduzione teorica per dare un background. Di solito i miei clienti, perché questo è veramente un libro che va bene per noi abbiamo pensato mentre lo schiamo di rivolgersi prima di tutto agli psicologi, poi agli insegnanti, poi ai genitori. Devo dire che ha un buon equilibrio, io quando lo consiglio ai genitori dico saltate la parte teorica, intanto voi non ve ne importa niente, se non per sfizio, e andate subito sulla parte pratica. Ed è per gli insegnanti, gli psicologi invece possono andare più dentro per, per approfondirla. E, um, una cosa che emerge dai, dai casi, ma anche appunto all'inizio della parte più descrittiva, è il fatto che si può applicare veramente a... Tante situazioni, non dico tutte, solo per non dare la falsa idea che va bene per tutto. A livello di problematiche potrebbe andare bene quasi per tutto, poi la differenza è vita della, della, della persona. Um, però, tu citi quei casi. Eh, notevoli, anche, eh, è un po' che non lo leggo, però mi ricordo bene di una bambina a cui avevano dato una diagnosi di autismo, anche giusto? Che poi era una diagnosi ovviamente sbagliata, però che aveva, se ricordo bene, dei comportamenti ossessivo compulsivi notevolmente mh, marcati o ha uh, altre situazioni uh, anche di notevole difficoltà e che però vengono risolte con la semplicità di questo modello che di nuovo non vuol dire è una panacea per tutti i mali ma questo per noi è la base no? la flessibilità però è anche la base è anche partire dalla cosa più semplice in assoluto e poi aggiungere complessità se la cosa semplice no, non, è, non è sufficiente io applicando perché poi applico. Io ho imparato il tuo metodo scrivendo il libro leggendo in realtà quello che hai scritto tu, e poi rifinando il libro. Quindi leggere, leggere, leggere. E ho iniziato a applicarlo. Io non ho iniziato prima a applicarlo e tu ho scritto eh, iniziate le, le, le cose, no? E, e mi sorprendeva, ma tuttora ti dico mi sorprende quando mi arrivano eh, casi anche importanti, che sembrano la fine del mondo, dico che okay, iniziamo dalla da cosa più semplice. E ti dico, è raro che io debba aggiungere altro. Può capitare, ma è raro che debba aggiungere altro. E ecco, mi dice un pochino come sei arrivata a quelli che abbiamo chiamato, mi pare, degli interventi. E poi, dico, mi pare. <ride> non leggo il libro da un po' di tempo l'ho fatto mio gli interventi fondamentali del tuo, del tuo modello che eh, sono il fatto di intervenire ogni volta come se fosse la prima poi magari li spieghiamo un po' più nel, nel dettaglio tagliare le raccomandazioni eh, preventive evitare un tipo di convincimento poi aprire una prospettiva positiva come sei arrivata a formulare questi quattro interventi? allora queste erano in assoluto, cioè sono è emerso che erano in assoluto le tentate soluzioni disfunzionali, cioè quelle a cui queste indicazioni rispondono, eh, più frequenti. Mm. Cioè, con i bambini e i ragazzi che cosa succedeva? Avevo genitori che su diversi problemi, no? Che noi abbiamo elencato proprio illustrandoli attraverso, noi abbiamo usato dei civili poi nel libro. Sì. Però eh, su tantissimi problemi, i più disparati che fossero dei comportamenti eh, alimentari piuttosto che del comportamento sociale, piuttosto nello studio, che cosa succedeva? Che i genitori i mani, e gli insegnanti tendenzialmente, adesso generalizzando però un po' questo, avevano questo tipo di comportamenti, cioè si mettono a sgridare i bambini, a ripetere mille volte le stesse cose, ci sono queste formule, tanto care a tutti. Gli adulti, ma perché fai così? Ma non è possibile, te lo richiede, l'ho chiesto mille volte. Cioè, e questo era quello che i genitori mi chiedevano, che noi sappiamo da bravi eh, terapeuti brevi che prima di tutto, prima di intervenire, cerchiamo di comprendere la situazione, quindi chiediamo anche qual è il problema, cosa è stato fatto finora per affrontare e risolvere il problema e questo veniva, no? lo stevedo, lo metto in castigo, reitero eh, piuttosto che le ho provate tutte. Quindi mi ritrovavo per interrompere le, le soluzioni istituzionali a dare queste indicazioni. Quindi l'idea era che, eh, e poi anche vedendo, perché poi osservavo nella classe, ho oh, una certa esperienza anche con, con i bambini, ho lavorato anche in un centro eh, alternativo alla prigione in Francia. Cosa faceva l'educatore? Cioè Ero sempre sconcertata dal fatto che magari accadeva qualcosa di positivo eh, e questo veniva totalmente vanificato per l'etichetta che gli si metteva: ecco, vedi, ieri hai fatto quello, ma vedi che sei sempre il solito. Quindi questi tipi di formule che eh, con le migliori intenzioni gli adulti tentano di eh, come dire, formulare per risolvere il problema in realtà lo peggiorano, lo cronicizzano. La necessità era spiegare, illustrare agli adulti come interrompere queste risposte costruire anche delle alternative, però la prima cosa è interrompere le risposte. Come renderlo, come dire, facile da ricordare, da fare? E sono venute fuori un po' queste etichette, che intervenire ogni volta come se fosse la prima volta, significa puntare ad evitare proprio tutte quelle formule del... Fai sempre così, sei sempre lo stesso cioè, e sai, sarai eh, sbagato, indisciplinato e eh, tutto quello che può essere su qualsiasi problema. E eh, questo poi, eh, tagliare le raccomandazioni preventive, anche questo perché in alcune tipo di problema, cioè il mi raccomando, non fare così, mi raccomando, ricordando sempre il problema e pensiamo ai bambini del mi raccomando non andare nella pozzanghera e miei piccoli lo fanno, cioè se manco l'avevano vista la vedranno, ci andranno dentro e quindi questo è un, un po' una trappola del mi raccomando perché tra l'altro la maggior parte delle volte non funziona anche qualora funzionasse poi il merito di chi è del bambino che mi raccomando porta tutti i libri a casa perché eh, li dimentichi sempre quella volta li porta bene hai fatto come ti ho detto quindi è merito mio merito del bambino Vanifica tutti gli sforzi che si fanno per migliorare la situazione questo sto semplificando al massimo facendo no, esempi chiaro. banali per per capire e poi eh, evitare ogni tentativo di convincimento, perché eh, oltre ad assistere al parco giochi, quando si porta le bambine, quando porta mia figlia, a queste scene, dai su andiamo perché è tardi, e il bambino pensa ai fatti suoi per cercare di convincere. Eh, non può funzionare perché per un tuo argomento il bambino, ma voglio dire chiunque, ne ha mille dei suoi validi. L'idea è che non convinci un bambino che si sta meglio a casa perché ora di cena, devi dirgli: Guarda, anche se, hai, anche se si sta meglio al parco bisogna andare. Quindi, giusto. L'accordo sul comportamento non arriva attraverso un convincimento di intenti, ecco, diciamo che è, anzi, è qualcosa che poi fa eh, pesare la relazione in maniera. Eh, Importante no? perché poi si diventa si litigiosi e la famiglia eh, ne risente, e quindi anche questo era un altro modo per eh, interrompere quel tipo di risposte: che era ribattere, controbattere, argomentare e poi c'è aprire una prospettiva positiva che proprio il, eh, come dire, il bravo in più al giorno ha anche di poter immaginare che le cose cambieranno, noi sappiamo anche da ipnotisti che è molto importante immaginarsi qualcosa eh, di diverso, la possibilità che le cose vadano meglio e quindi poi questo aprire una prospettiva positiva viene dire, poi declinato in tanti modi molto concreti, andando incontro al linguaggio della famiglia come la famiglia lo può fare. E, Solo una parola sul fatto che dicevi tu che l'intervento può essere utilizzato davvero in molteplici situazioni perché comunque come primo effetto c'è un miglioramento del clima relazionale sempre. Quindi già questo crea una base favorevole al cambiamento. Mm -hmm. Poi a volte basta, perché il comportamento che, su cui vogliamo lavorare rientra, a volte non basta, ma diventa, eh, come dire, secondo me una condizione fondamentale per poi costruire qualsiasi altro tipo di intervento. Ok, sì, è quello che cioè, è chiaro molto. Tu, tu hai una capacità ripeto, di, di chiarezza um, estrema, tra dal libro, ma anche da uh, quello che, che fai, gli interventi che fai. Um, mi ricordo quando siamo andati a Berlino a presentare, ho fatto la prima presentazione l'abbiamo fatta a Berlino, non, non in Italia, e, e c'era un bel po' di gente, mh, mi ricordo con molto piacere, l'estrema chiarezza che veniva. Io quando ti sento parlare imparo, uh, quindi prenderei appunti. Um, Senti, ti chiedo una cosa in proposito, um, che apre un pochino una parentesi, però eh, in realtà rientro su questo discorso. Perché partendo proprio dal evitare ogni tipo di ogni tipo di convincimento. Questo um, io vedo anche bambini e adolescenti, ripeto, questo mi ha aiutato tantissimo. Però non sono di certo specializzato su quello, non è il mio focus primario anche seppure ci lavoro e, quindi chiedo invece a te che hai un'esperienza uh, più che decennale su, sull'argomento e, e focalizzata molto su quello um, l'idea è che evitare ogni tentativo di convincimento sia un intervento che è proprio calzante per dire complementare con un sistema educativo attuale, eh, italiano e non solo italiano in realtà. Eh, C'è cioè un sistema educativo che invece tende ad eccedere nel permissivismo, nel, nella democrazia familiare, laddove poi si tende a dare un potere ai figli che eh, gli è improprio che non saprebbero gestire, eh, mischiare dei ruoli che, che invece è bene che vengano tenuti in modo, in modo separato. Io eh, ogni tanto faccio un esempio eh, con, con, i miei, con i miei clienti, perché vedo che viene, viene, viene compreso, dico eh, sapete i gatti eh, hanno l'istinto per tutti gli animali a giocare per conto loro, ma non hanno l'istinto... A regolarsi i micidi piccoli e quando esagerano, la mamma cosa fa? Pa! li blocca, e quello è un messaggio per dirgli: ti devi fermare qua. E loro imparano ad autoregolarsi su questo, no? E, e a volte invece utilizziamo magari dei canali sbagliati perché spieghiamo razionalmente delle cose a, ai bambini che giustamente non hanno la capacità di comprendere quel livello di, di complessità uh, mi dai una qualche tua opinione su questo sul metodo educativo che va ora su cosa secondo te non funziona come reagiscono i genitori quando qualcuno magari anche Aggiungo io questo aggettivo perché io ho questa impressione, a parte dei genitori, finalmente gli dice: guarda, che puoi anche dire a tuo figlio: come dici tu, mi dispiace che ti sento così, però si fa come dico io, in questa occasione. Ora, io credo che la cosa più difficile per un genitore, magari cresciuto, con un altro tipo di educazione, ma non è detto. Insomma, una delle cose più difficili per i genitori è scontentare sia cioè scontentare proprio i propri figli. È molto impegnativo anche perché facciamo delle vite molto impegnative, cioè siamo stressatissimi per lo più e quindi è come se nella nostra, nel nostro ideale di famiglia del mulino bianco, quando si volesse a che fare con i figli. Quanto sarebbe bello eh, andare tutti d'amore d'accordo, eh, sorridere sempre e eh, appunto al parco quando io dico, a ah, mio figlio cinquenne o decenne, ma anche più piccina, dai andiamo che mamma deve preparare la cena. Sarebbe bellissimo che il bambino si dice, sì, mamma, tanto ha giocato già abbastanza, andiamo, saremmo un oh, po' molto rilassati, tranquilli, peccato che però cioè, un individuo che fa così, un individuo dotato di una certa maturità. Ci avrebbe 30 anni e non 5, <ride> e qui però ci sarebbe un accordo sereno. Purtroppo non è così. La sfida, secondo me, educativa è proprio nell'accettare di scontentare i figli. È una fatica estrema, secondo me, perché a lì si deve un po' scontentare anche su delle piccole cose. Se appunto eh, partiamo dal presupposto che non si può accedere solo al piacere, mm. cioè eh, magari tutti noi potremmo comprare quasi tutto se non tutti i nostri figli, potremmo farli giocare ore e li merita tutto un capitolo diverso ai giochi elettronici, tanto a me cosa ci dà, ma basta che sia contento, peccato che quell'accontentare… Come dire, contraddire pesantemente quello che puoi rendere un bambino felice, cioè felice significa renderlo capace di muoversi in una realtà in maniera autonoma. Noi dobbiamo educare, cioè dare dei limiti, quei limiti costano, la fatica di dire no. Quindi all'arrivare ad accettare che tuo figlio, come dire, dentro possa ribellarsi e non essere d'accordo con te, No? e tu gli imponi però un limite che è quello poi che fa parte del protocollo cioè, accettare tentati, cioè evitare il tentativo di convincimento a farlo pensare diversamente cioè, l'idea è tuo figlio può continuare a pensare quanto è bello giocare alla Playstation e quanto è falloso ops, andare a scuola quindi non cercherò di convincerlo ora contraddicendo quello che lui sente e pensa che la scuola è bellissima gli sarà d'aiuto per un domani perché se non ha voglia di studiare in quel momento cioè non ha voglia quindi io devo dirgli che se non hai voglia lo devi fare allora non voglio neanche argomentare su quanto è, perché è importante per te lo devi fare perché te lo dico io, perché io devo fare il mio lavoro di genitore. Giusto. E talvolta chiudiamo così. È pesante ogni tanto che nostro figlio ci tenga il muso perché l'abbiamo scontentato quello è il lavoro di genitore con qualche accortezza anche presentata nel libro ma che dovrebbe fare oggetto di un approfondimento magari prossimo cioè, lì interveniamo con il magico quello che mi piace chiamare il magico potere del mi dispiace il potere dire no? mi dispiace hai ragione che ti infastidisco così mi dispiace non vorrei ma che e questo crea una vicinanza emotiva Uh, che è diversa da quello che poteva essere l'autoritarismo dell'educazione, insomma, dell'altro de, de, di due secoli fa, o dell'altro secolo, di no? dire ah, è così, ma ti deve anche piacere. No, Vediamo questa nuance, no, piacerti però sono obbligata a scontentarti e oggi c'è tanta necessità appunto di porre dei limiti, lo no? sappiamo so, per, per i videogiochi ad esempio è importantissimo, eh, è faticoso, è faticoso ma credo che è il nostro dovere di genitori e di educatori, se no il tutto è possibile e il tutto è possibile al di là che porta dei danni perché eh, come dicevi tu ci si impara ad autoregolare, non ce l'abbiamo di default, no? cioè, bisogna impararla questa cosa qua, eh, sono fortunati secondo me i bambini che hanno intorno dei genitori che sono capaci di scontentarli. è impegnativo ma credo che sia la missione di un genitore e di un educatore piace mi fai venire assolutamente sì mi fa venire in mente una cosa che non so dove l'ho letta o l'ho sentita dire di Paul Watzlawick che ricordando la sua infanzia diceva un giorno disse ai miei genitori um, non mi piace la scuola i miei genitori mi dicevano non ti devi piacere ci devi andare e lui eh, effettivamente ok ha senso e peraltro è veramente con Dio magico io eh, come hai detto tu, il potere del mi dispiace io ho visto come spesso visto nella pratica sempre applicando il metodo come spesso poi è un appianatore di conflitti enorme. perché tu dici a tuo figlio riconosco il tuo stato emotivo riconosco il tuo diritto ad averlo quello che ti chiedo è un'altra cosa devi fare questo hai diritto a essere scontento ma questo va fatto um, senti faccio un'ultima domanda prima della mia ultima domanda che faccio sempre alla fine quindi la mia penultima domanda è questa io Uh, Diffido dei dei, chi, dei, no, dei, dei, dei chiaroveggenti, no? di chi ci dà prospettive sul futuro. Però è anche vero che um, siamo in un periodo particolare: il coronavirus, uh, l'OMS um, e tanti altri organi ufficiali. Hanno detto che ci saranno tutta una serie di problematiche che stiamo iniziando a, a vedere, in particolare diciamo, per a rischio come bambini, adolescenti e quindi rimando anche genitori. E via dicendo, non ti chiedo che ne pensi del futuro, perché eh, cioè, su, sulle chiaroveggenze non mi ci trovo bene, però ti chiedo cosa ne pensi del presente, cosa stai vedendo tu um, adesso, grazie alla tua esperienza, e cosa ritieni che possa essere utile, quello che Mario stai sperimentando anche tu, possa essere utile in questa situazione per chi si trova a lavorare, quindi per psicologi in particolare, e poi magari anche Insegnanti a cascata come nel libro genitori per chi si trova a lavorare o più in generale a avere a che fare con i bambini. Cosa stai vedendo e cosa pensi che possa essere utile basato sulla tua esperienza attuale? Ma quello che sto vedendo principalmente sono tutte le difficoltà legate a due aspetti, direi: principali. Ma non racconto nulla di nuovo: l'incertezza. Allora questo sia nei ragazzi sia negli adulti, in questo momento eh, le persone eh, non riescono appunto, ad avere una visione del futuro. Eh. Come dire, rassicurante più di tanto, e questo crea grande incertezza, con tutte le conseguenze, no? l'ansia, le difficoltà a programmare, questa fatica un po' eh, quasi cronica eh, di mettersi in moto. Salvo ovviamente per le persone già particolarmente resilienti che riescono a prestarsi delle prospettive positive e questo è sicuramente d'aiuto. E per i ragazzi, oltre a questa incertezza, quello che vedo è eh, come dire, la difficoltà eh, con diverse sfaccettature derivante dalla distanza fisica eh, tra di loro e con gli insegnanti. Questa distanza, quindi questa mancanza di, di, di, di relazione forse diretta, che soprattutto vediamo nella didattica a distanza quando non si tiene conto del fatto che nella didattica a distanza andrebbe accentuata proprio la parte di relazione di feedback relazionale quindi prestare a questo contesto online le caratteristiche come dire maggiorate di una relazione che magari in classe Passa solo con uno sguardo, ecco, quindi questa, questa difficoltà della relazione, del feedback, dell'aver a che fare con le persone, vedo che sta creando uh, difficoltà, non, per qualcuno reale disagio per molti difficoltà in generale, anche nello studio, insicurezze che dove già c'erano prima aumentano eh, e quindi questo è come dire, un, un po' il quadro che io nel mio piccolo, perché vivo in una realtà anche piccola, eh, eh, posso, come dire, eh, sto riscontrando cosa possiamo fare noi? Allora, mi viene da dire prima di tutto in generale avere fiducia del fatto che i bambini e i ragazzi hanno delle capacità plastiche eh, incredibili e quindi mi auguro che nel momento in cui li mettiamo in condizione di... Eh, normalità o di sopperire a quelle difficoltà tenendone conto, cioè il primo modo per sopperire alle difficoltà è tenerne conto, vederle, parlarne, accettarle, quindi perché qual è il rischio? Il rischio è dire ecco, questo periodo li ha traumatizzati li abbiamo persi quindi ragionare in termini no, di, di etichettamento ah, tu, sei, tu avevi eh, 13 anni nel 2000 nel 2020, 2020 2021 quindi fai parte di sei, io voglio dire questo e quello e poi l'idea eh, secondo me è proprio cosa possiamo fare a me per questa parte di lavoro che facciamo premerebbe eh, formare, formare, far capire agli educatori, agli adulti, agli insegnanti proprio questo aspetto che non può essere sottovalutato eh, della relazione, delle emozioni che devono passare quando si ha a che fare con eh, i bambini e i ragazzi. Mm perché eh, troppo spesso lo sottovalutiamo, ho visto e ho sentito parlare un po' troppo spesso di, di, di, di, anche solo di didattica a distanza come semplice veicolo di conoscenza. E lì secondo me c'è un grande rischio, perché il rischio è solitudine, lasciare soli sti ragazzi che poi, eh, come dire... Possono passare all'atto in maniera particolare per andare a, a risentire i corpi no? e, e questo si inserisce in un momento in cui già è così: no? l'online, il gioco online, la chat, la realtà virtuale, già i corpi si sentono meno. Ecco, inserire un po' le cose strane che stanno accadendo e questi che si incontrano per andare a eh, menarsi, a fare le risse eh, mi viene voglia di, di leggerlo anche un po' così mm. fantastico non so se ho una risposto mi hai dato una decina di spunti una decina di altre domande, però cerco di tenermi sempre intorno a mezz'ora, 40 minuti totali, eh, certo. quindi mi fermo qui, poi invito ovviamente a, a scriverti e andare sul tuo sito per, per approfondire. Però ti devo fare l'ultima domanda perché questa la faccio eh, sempre. Eh, l'ultima domanda funziona così, io ti chiedo di immaginare di dover dare un consiglio a degli psicologi per allenare una loro qualche competenza nella vita quotidiana, quindi fuori dallo studio con i pazienti, allenare una qualche competenza che gli possa essere utile per il lavoro con i loro pazienti. Quindi se tu dovessi dare a dei giovani psicologi, anche non più giovani, dei consigli su cosa potrebbero allenare e in che modo potrebbero allenarlo al di fuori del, de, dello studio, quale sarebbe la cosa che ti dessi allenare e magari quale strategia, stratagemma, esercizio, compito, osservazione faresti? È una domanda molto impegnativa. E non lo so, non mi viene di trovare qualcosa di particolarmente originale la prima cosa che mi è venuta in mente quando tu ehm, parlavi è stato il consiglio di, di Milton Erickson, che magari gli altri eh, psicoterapeuti ti avranno detto insomma sono tre cose fondamentali che dici spesso anche tu, ho sentito dirle in diversi video eh? osservare, osservare, osservare <ride> quindi io credo che questo per uno psicoterapeuta sia molto importante osservare con l'occhio quasi curioso che ti porta a cogliere eh, i, come dire, i, dettagli, i dettagli a me la formazione di, da ipnotista eh, mi ha proprio portata a lavorare moltissimo su quello quando, racconto, cioè, quando penso a questo osservare, eh, ripenso spesso a quando ero bambina che giocavo con... avevo un gatto, no? la mia gatta puffi, che penso che mi abbia insegnato moltissimo. Infatti ero, ero ericksoniana molto prima di saperlo, perché quando tu hai a che fare con un gatto, no? E anche tu so che hai eh, molli, eh, tu non so se ne hai anche altri, però quando hai a che fare con i gatti in particolare, perché sono come dire meno condiscendenti normalmente dei cani, devi molto modulare il tuo comportamento, perché come dicevi tu, come la mamma fa con i piccoli, lo fa anche con l'adulto, il gatto, no? con, diciamo, con l'uomo, eh, che praticamente se tu la dove non vuole, o eh, alla fine poi rischia di grassiarti. L'osservare i suoi minimi segnali, no? i minimal chiuso diremmo mi ha insegnato tantissimo per capire cosa gli faceva piacere, dove stavo sbagliando, quando magari gli avrebbe grassiato. Io credo che noi, con i nostri pazienti o clienti, eh, dobbiamo allenarci ad osservare eh, laddove andare, essere guidati da, dai feedback che ci danno, che sono quelle emozioni che si dire, esprimono attraverso il corpo, e per fare un buon lavoro. Eh. Quindi mi viene da dire questo, non so se. Può essere utile? Lo, lo è assolutamente, peraltro non importa eh, l'originalità, ma importa come vengono declinate certe cose, quindi assolutamente utile. Peraltro nessuno ha parlato, non nelle mie interviste, quantomeno dell'osservare, osservare, osservare relativo a bambini e adolescenti, quindi... Mh, No, lo trovo estremamente utile e mi piace anche l'esempio del gatto ovviamente, perché... ora sono due, sono Polly e Lio, eh, okay. e Lio peraltro è piccino quindi ecco questi sono i segni di quando io non lo osservo, <ride> vedi, che non tengo conto eh. dei suoi limiti, ma lui mi insegna, lui mi insegna <ride> a farlo. Ci sei limiti. Franca, um, grazie, è stato innanzitutto un piacere poi ritrovarci, di chiacchierare un pochino, uh, penso che sarà veramente, um, lo vedo davvero utile come, come intervista, uh, penso che lascerà anche tanta insoddisfazione perché chi la vedrà vorrà saperne di più, quindi io rinnovo ovviamente a leggere il libro Aiutami a diventare grande, di PC editore, un libretto super agevole, eppure qua c'è tutto quello che, che serve per, anche per mettere in, in pratica. Poi eh, tu fai anche supervisione se non mi ricordo male? Sì, quindi. esatto compatibilmente con l'agenda di, di, di Franca, potete anche rivolgervi a lei. Per i tuoi contatti c'è ancora strategicando.it Uh, sì, oh, c'è proprio anche www.aiutamiadiventaregrande.it Vero, vero e dove si parla, adesso il blog non è proprio aggiornatissimo Però ci sono tutti i miei e i nostri contatti in realtà Però si trova, franca Scarnaccini, insomma, vengo fuori Si trova, vieni fuori, perfetto Franca, so, di nuovo, grazie mille, spero di, di riabbracciarti presto. Quindi, magari qui a Roma o su in, in Valle d'Aosta. E um, un abbraccione a te e a tutta la famiglia. Grazie, grazie a te. Ciao! Ciao.